Quando noi ci trasformiamo nel tempo lineare non si torna indietro. Ci sono delle scelte, delle decisioni che prendiamo nella vita al di là della trasformazione fisiologica del nostro corpo. Ci sono anche proprio delle azioni che facciamo da cui non si torna indietro. Se metto al mondo un figlio non si torna indietro. Potremo stare assieme o non stare insieme ma sarà per sempre accaduto che a un certo momento è nato e sono diventata madre. Se prendo un gatto a vivere insieme a me c'è chiaramente un prima e un dopo, poi potrò affidarlo a qualcun altro, potrà decidere andarsene, ma ci sarà sempre stato un prima e un dopo. Non si torna indietro, non si annullano le decisioni nel tempo lineare. Ogni cosa che facciamo, ogni granellino che poniamo nelle nostre giornate dal più epocale come decidere di fare un figlio ad esempio. Al più piccolino, scegliere di mettermi il maglioncino arancione oggi piuttosto che quello giallo, lascia una traccia, un percorso, non si perde niente, è così che si costruisce la nostra linea del tempo fisico. Ogni cosa conta, alcune hanno un impatto più grande, più visibile, macroscopico, altre meno, Ogni cosa conta, altrimenti ci sono come dei buchi, dei salti di memoria all'interno del nostro tempo lineare dove non ci riconosciamo più, dove non solo non rifarei la scelta che ho fatto all'epoca ma non mi ritrovo nemmeno, non capisco neanche come mi sia stato possibile. Ci sono come dei salti, degli stacchi, degli scalini molto forti nel nostro tempo soggettivo. Accade, ad esempio, in modo anche abbastanza naturale, quando si passa dall'infanzia all'adolescenza. Tante cose, quando si riguarda indietro, non le si può proprio capire. Allo stesso modo, quando poi si passa all'età adulta, riguardando all'adolescenza, alcune le capisco e altre sembra un'altra persona, un'altra vita, un'esistenza diversa, una linea temporale differente perché non ritrovo più la causa e l'effetto, lo stato prima e lo stato successivo, manca l'aggancio, si crea come un mistero, un, una mancanza, un vuoto che non necessariamente è brutto, semplicemente è un vuoto nella mia linea del tempo ci sono i pieni e ci sono i vuoti e poi in tutto questo forse ad aiutarci a convivere anche con questi vuoti c'è il tempo circolare che è completamente differente il tempo lineare quello della materia arriva attraversa una scelta un portale un passaggio e prosegue prima e dopo e poi però c'è un tempo circolare, qui è a spirale addirittura, bellissimo, è su un piano completamente diverso, pare che quasi non si incontrino eppure vivono assieme, il tempo dell'anima è completamente distinto dal tempo della materia. È molto più simile al tempo che sperimentiamo nei sogni, che non hanno un reale inizio e una fine. Sono quasi tutti coesistenti i momenti dei nostri sogni, anche in notti differenti, in momenti diversi della vita. È come un tempo completamente diverso, dove un sogno che ho fatto cinque anni prima è vicino e raggiungibile come quello della notte precedente. Allora, allo stesso modo, nella dimensione del sentimento, c'è questa continua circolarità, c'è questo continuo tenersi di tutto contemporaneamente. I sentimenti, quindi il mio sentire, i sentimenti, non le emozioni, i sentimenti che provo ora, esistono e sono reali, sono mh, onnipresenti in tutta la mia linea d'esistenza. È chiaro che per il mio ehm, pensiero è impossibile immaginare che una persona di cui mi sono innamorata a vent'anni fosse già presente come forma d'amore quando ne avevo 10. Non l'avevo ancora incontrato e il discorso del bicchierino no? con il latte e il caffè. Prima erano separati, non potevo amarlo prima perché il tempo lineare procede da un prima a un dopo nel tempo circolare dell'anima che invece è tutto un cerchio in realtà quando trovo una persona di cui mi innamoro se io ascolto la mia anima e eh, mi dice tu questo l'hai sempre amato anche quando non lo conoscevi o anche un'amicizia ci sono persone che incontriamo e in un attimo gli vogliamo bene gli siamo affezionati ci apriamo, ci mettiamo in contatto come ci conoscessimo da sempre. È un tempo circolare, il tempo dell'anima procede in cerchio e non ha una causa e un effetto, ha uno, uno sprigionarsi di sentimenti che lo riempiono completamente e quando stanno insieme, quando riusciamo a un po' a farli convivere dentro di noi, quando ci rendiamo conto che ce l'abbiamo tutte e due senza fare alcuno sforzo in realtà, ce li abbiamo tutti e due questi tempi dentro e anche con la mente riusciamo ad accorgerci, a dargli valore, a sperimentarli allora si verifica questo disegno qui, che stanno insieme sono due elementi estremamente differenti. Questo primo piano fatto di linee, di angoli definiti, di punte, di linearità e invece tutta questa spirale sfumata dietro. Però in un qualche modo stanno molto bene insieme. Si completano, si sostengono uno dà spazio all'altro, uno riempie i vuoti dell'altro. Ci sono cose che nel tempo lineare non avranno mai senso. Quando, ad esempio, perdiamo qualcuno a cui vogliamo bene o ci separiamo perché ci lasciamo, perché l'amicizia finisce, perché il gatto scappa di casa. Nel tempo lineare c'è un dolore che è completamente ingiustificabile per la mente perché non ci trova una ragione, non riesce a darsi pace. Deve dirmi qualcosa, deve servire a qualcosa, deve portarmi qualcosa, altrimenti questa sofferenza non riesco a sostenerla. Nel tempo dell'anima, in realtà, troviamo l'unico rifugio possibile. Troviamo l'esistenza oggettiva, eh, a prescindere dagli eventi esterni, di un sentimento che rimane intatto, è come l'unica fonte di consolazione che riusciamo ad avere in alcuni momenti. È l'unico eh, punto di noi dove riusciamo a sentire che non tutto è perduto, che esiste al di là delle cause e degli effetti un tempo eh, più grande, un tempo dove è oggettivo il mio sentimento. E non è dipendente da come si può manifestare esiste a prescindere occupa tutto il flusso dello stare insieme e del non stare insieme allora diventa sopportabile la separazione la perdita l'incertezza l'incomprensione la lontananza allora se c'è un sentimento che accolgo in un tempo diverso riesco a reggere Altrimenti tutte le volte sono sempre da capo a domandarmi ma perché proprio a me? Perché proprio io? Che cosa, a che cosa è servito? E via. Nel tempo lineare non ci sono giustificazioni ai sentimenti, non c'è consolazione alle cose brutte che ci accadono. Troviamo nutrimento, accoglienza, consolazione, incredibile forza per andare avanti e per essere comunque felici. Nella nostra esistenza nel tempo dell'anima. Bisogna come ricordarselo da andarli a cercare lì, questi momenti. Spesso lo facciamo spontaneamente, ci rifugiamo lì. A volte, invece, la mente occupa tutto lo spazio, parla solo del tempo lineare e dobbiamo ricordarci come con un atto di volontà di andare a pescare in un tempo diverso. Ogni volta bisogna trovare il metodo per farlo, a volte può essere fare un viaggio, a volte sfogliare le fotografie, a volte meditare, a volte stare soli, a volte fare una festa. Ogni volta è, è un modo diverso, non c'è una regola fissa, ogni volta bisogna reimparare da capo come si fa. E però tutte le volte, in un modo o nell'altro, da soli o con un po' d'aiuto, ci si riesce. Con un po' d'aiuto è più facile. Se non lo facciamo da soli è più semplice. Facciamo ginnastica ragazzi. Alzo la musica. Tante cose che abbiamo detto stamattina magari si agganciano non solo al sentimento ma anche all'emozione. Quindi le facciamo scorrere per bene nel mondo. pazienza, siete buoni. Streccio i pollici dietro la schiena, sento bene i piedi per terra, prendo aria, vuotandomi da terra mi allungo, entro nella posizione fino a dove oggi mi fa bene. e poi espirando lentamente ritorno, cambio l'intreccio dei pollici e inspiro Lungo bene nella posizione, ci respiro dentro, da terra fino alla punta delle dita. E poi espirando ritorno. Vado a terra, mi riempio d'aria e cammino all'indietro con le mani, inizio ad allungare i quadricipiti, il busto, se voglio approfondisco la posizione appoggiando i gomiti, faccio bene spazio nel corpo a tutto quello che abbiamo mosso parlando. Se oggi mi fa bene espirando, approfondisco. alla base della schiena mi arrotondo, le spalle basse, il collo lungo e rilassato, il mento verso l'esterno, i gomiti tendono verso il pavimento, respiro, lascio bene dilatare gli spazi che sto allungando. Con la prossima ispirazione, pian piano dal basso della schiena, mi srotolo, riallineo le vertebre e mi raddrizzo. Stendo le gambe davanti a me, prendo aria nella pancia e porto l'ombelico verso i piedi. la schiena, di allungare bene la zona dei fianchi, la parte lombare della schiena, la vescica e poi espirando ritorno, incrocio le gambe. Prendo aria, spingo le ginocchia verso terra, strutto l'incrocio per aprire bene gli spazi nella schiena, nel petto, in tutto il corpo. Raccolgo le parole che abbiamo detto stamattina, trovo un posto nel le lascio sedimentare ispirando ritorno cambio l'intreccio delle gambe e delle braccia ripeto prendo aria e mi spingo. Divarico le gambe quanto oggi mi fa stare bene, mi radico bene al suolo, prendo aria e svuotandomi apro il fianco. Da terra respiro e lascio scorrere aria in tutto il lato del corpo che sto aspirando. tirando ritorno, prendo aria, dall'altro lato, ritorno metto i piedi ascolto i miei tre fonti inspiro espiro trattengo Cielo, la terra, l'orizzonte dove si toccano. Mi inspiro. La linea dell'orizzonte. La terra. Il cielo. chakra oh. primo secondo Quarto. Favo movimento, con i miei chakra allineati, con i miei tre corpi, mi sposto nel passato, nel futuro, senza perdere contatto con il presente. Apro alla filatura che i miei tre corpi li mette insieme. Apro la cavità esmeralda. Seguo i movimenti delle geometrie, gli opposti del pentagono, l'abbondanza dell'ottagono, l'emanazione del cerchio. dell'esagono l'incontro della spirale del triangolo Tengo tra le mani le energie che ho mosso e per un attimo faccio confluire tutto in uno. Allora, grazie a tutti per aver seguito. Oggi è venerdì, quindi domani e dopodomani non ci vediamo, possiamo usare le registrazioni. Vi aspetto lunedì alle 9. Buon weekend a tutti. Ciao!